a un'ampata barese per la presentazione la conferenza stampa di presentazione delle problematiche del meridione tema organizzato dall'Associazione eh, Politico-Culturale Meridione Nazionale. Eh, il Meridione oggi deve essere al centro dell'attenzione perché veramente si parla sempre di, eh, di lega, eh, no? ma chiaramente bisogna parlare delle problematiche del Meridione e del Sud in particolare. Beh, il Meridione Nazionale si sta facendo portavoce di questa mh, necessità e voglia di parlare di Sud, e di parlare di Meridione e delle problematiche delle milioni. Chiaramente l'intento è quello che nei prossimi mesi eh, si organizzerà eh, una, un comitato, si costituirà un comitato dei 100. Eh, chiaramente il livello nazionale non sarà solo a livello provinciale, ma eh, ci sono già contatti e confederazioni con altre associazioni e movimenti politici e culturali che hanno nel loro DNA eh, eh, l'attenzione al meridione. Parliamo di associazioni eh, del Molise, del, dell'Abruzzo, della Puglia, della, della Sicilia, della Calabria. Quindi chiaramente il Partito Nazionale ha questo intento, quello di fare rete e di creare un movimento che possa portare la voce del Sud a Roma e portare quindi le problematiche del Sud a Roma. Quindi oggi ci si sta presentando alla... Al, al pubblico e quindi nell'ambito eh, del panorama politico eh, di questa, di questa associazione. Poi chiaramente si saranno trattati anche nei prossimi giorni dei temi importanti riguardo all'immigrazione, scombiamo il campo perché eh, l'Unione Nazionale sia un movimento razzista, anzi è proprio esattamente il contrario, noi vogliamo un'inclusione ma vogliamo un'inclusione eh, che sia più controllata. Chiaramente chiediamo con forza, ed è qui una denuncia che è stata presentata dal della Repubblica del Tribunale di Salerno, una denuncia per far sì che vengano eseguite i mila decreti di espulsione di extravolitari delinquenti che sono sul nostro territorio illegittimamente.